pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa sedicesima domenica incontriamo altre tre parabole che ci parlano del regno dei cieli cioè del modo di regnare del modo di agire di Dio nel cuore di colui che lo accoglie e nella storia. Noi abbiamo tre parabole, quella sul grano e la zizzania con relativa spiegazione e le due parabole parallele sul seme di senapa e sul lievito. Partiamo dalla prima parabola, il grano e la zizzania. Che cosa ci dice fondamentalmente? Che Dio opera nel cuore e nella storia ma vi è anche la compresenza del male che Dio tollera e che solo alla fine debellerà definitivamente. Abbiamo quindi la seconda e la terza parabola, del grano di senapa e del lievito. Il contrasto che subito salta agli occhi è quello tra la piccolezza attuale e la grandezza finale. Piccolo semino di senapa, albero enorme che ne consegue, il poco lievito che fermenta una massa enorme di pasta. Cosa ci dice questo? Che Dio parte dalle cose piccole. La sua parola, la sua presenza, è come un semino nella terra del cuore. Agisce in modo nascosto, cresce gradualmente fino a giungere alla sua pienezza. Ecco, per scelta, in questo commento, sosteremo in particolare sulla prima parabola, quella del grano e della zizzania, cercando di metterne in luce alcune profonde implicazioni esistenziali. Vediamo un po'. Nella parabola abbiamo una scena abbastanza comune in Palestina. Un tale semina del grano nel terreno, un nemico per dispetto va e gli semina la zizzania, un'erbaccia infestante che quando è piccola è uguale al grano, ma quando cresce non solo si distinguono bene ma tende anche a soffocarlo. Allora i servi chiedono, chi ha fatto questo? E il padrone risponde, un nemico. A livello esistenziale ci fa prendere consapevolezza che c'è all'opera un nemico nella nostra storia e di questo nemico nella vita bisogna tenerne conto. E il nemico non è la persona che mi è antipatica, ma è il maligno, che semina tentazioni e cattiveria. Sì, il diavolo, l'angelo ribelle che cerca di separarci da Dio e tra di noi. Tenerne conto ci è di aiuto per vivere un sano discernimento. Non tutto ciò che ci passa per la testa e ci sgorga dal cuore è buono dunque da essere vigilanti. La domanda successiva dei servi è il punto centrale della parabola. Vuoi che andiamo a strapparvi via l'erbaccia? Ed ecco la risposta del signore che in fondo ci spiazza un po'. No, aspettate, alla mietitura avverrà la separazione. Quindi da una parte abbiamo il signore che tollera pazientemente la presenza del male, dall'altra abbiamo i servi che non lo tollerano e vorrebbero estirparlo rapidamente. Qui cosa c'è di fondo, miei cari? Quello scandalo davanti a cui l'uomo si trova. Da una parte abbiamo lo scandalo del male, presente sino alla fine del mondo. Dall'altra lo scandalo della pazienza di Dio che lascia che il male cresca col bene, che l'empio prosperi col giusto. E eh, non solo, ma anche il fatto che esso persista anche dopo l'avvenuta di Cristo. Uno si sarebbe aspettato una risoluzione definitiva, un po' come il Battista, che attendeva la venuta di un Messia che avrebbe separato giusti e peccatori, grano dalla paglia e bruciato la paglia con fuoco inestinguibile. Ma perché Dio fa così? Perché Dio è paziente, e tollerante? Perché Dio ci ama profondamente e ci dà tempo di cambiare e occasioni per crescere. Dio lo sa bene che la nostra crescita è lenta, graduale, e si serve persino delle prove che incontriamo e delle tentazioni che subiamo per aiutarci a maturare. Non tutto si può risolvere subito. Molte cose si maturano solo nel tempo, vanno attraversate, vissute. E persino i limiti e la zizzania presenti negli altri sono un'occasione per imparare ad amare un po' di più. D'altronde, se Dio agisse come i servitori, quanto grano meraviglioso non avremmo. Pensate un po', potremmo dire che il buon ladrone in fondo è zizzania diventata grano. San Paolo era un feroce persecutore ed è diventato un apostolo infaticabile. O pensate San Francesco d'Assisi, giovane di mondo, cresciuto in una famiglia borghese e agi, è diventato il santo poverello, un gigante di umiltà e di penitenza. Vedete, la tolleranza di Dio non significa che egli sia connivente con il male, né che ci dia il permesso di compierlo, ma questa parabola ci mette in guardia da una intolleranza dannosa verso se stessi e verso gli altri, dovuta spesso a un eccesso di paura del male o di chi lo commette. O una intransigenza frutto di una scarsa misericordia, di uno scarso contatto empatico con l'altro, di un preteso tutto e subito che non dà tempo e modo all'altro di maturare. Cosa che Dio non fa assolutamente con ciascuno di noi, solo che a volte lo dimentichiamo. Ma quanta pazienza Dio usa con noi? Quante cose ha coperto? In quante cose ci ha dato modo di maturare? E da questa memoria grata che sgorga un cuore nuovo, capace di rinunciare a ogni forma di intransigenza verso di sé e verso gli altri. Sì, anzitutto verso noi stessi. Siamo in un cammino di maturazione e crescita. San Paolo dice «Tendete alla perfezione, non pretendete la perfezione». Se noi per primi pretendessimo la perfezione, intransigenti con noi stessi, o addirittura prendendoci in odio, lottando strenuamente contro i nostri difetti, Illusi di poterci svegliare domani ed essere perfettamente risolti e senza tentazione alcuna, vivremo vittime di un inganno, quello di un perfezionismo sterile e asfissiante. E tra l'altro, una vita senza difficoltà alcuna non è la vita reale. La vita reale è fatta di pensieri, sentimenti, tentazioni, occasioni, suggestioni, ispirazioni. Anche il nostro cammino di santificazione è graduale, come diceva Tertulliano, non nasciamo cristiani, lo diventiamo. Man mano, grazie alla preghiera, all'assiduità nei sacramenti, alla meditazione della parola, cresce in noi la presenza di Dio. Possiamo unirci sempre più a Lui, ma passo dopo passo, giorno dopo giorno, Dio pian piano va bonificando il nostro cuore, ci aiuta e ci libera da tante dinamiche distorte. Alcune dinamiche profondamente radicate o alcuni traumi psicologici Probabilmente ce li porteremo dietro per tutta la vita, ma avremo la grazia per cercare di dirigerle nel modo migliore possibile col suo santo aiuto. In Lui, poi, tutto sarà definitivamente purificato, sanato. A livello comunitario, quante volte si è tentati invece di buttare a mare i peccatori, di tagliare i ponti, riducendo la chiesa, le parrocchie, i movimenti a delle sorte di sette di giusti? Un'intransigenza che bolla e condanna l'altro alla minima debolezza. Gesù invece sembra fare il contrario. Non si separa da loro, ma va con loro. Non li abbandona, gli offre il perdono. Tollera persino nella cerchia dei dodici un traditore, al quale lava pure i piedi. Si circonda di discepoli che alla fine lo abbandoneranno. Si comprende allora il netto contrasto della parabola. Da una parte il comportamento di Dio dall'altra la rigidezza dei suoi servi. Capiamo bene? Qui non si tratta di chiudere gli occhi davanti al male, di non intervenire, di non correggere, di non mettere in atto tutte le prassi necessarie per favorire la correzione e la maturazione di una persona. E non si tratta neanche di una tolleranza intesa come indifferenza, ma di una pazienza che scaturisce dall'amore. Pensate anche in semplicità alle relazioni. Se io inizio a fissarmi sui difetti dell'altro e pretendo di estirparglieli, entrando in una modalità tipo «ti voglio cambiare a tutti i costi», finirò per essere ossessionato dal limite dell'altro, dai suoi difetti veri o presunti, e così facendo, tutto preso dalla sua «pagliuzza», non noterò la trave che è nel mio occhio, cioè questo atteggiamento duro e intransigente che tra l'altro non favorisce il cambiamento e la maturazione dell'altro. Perderò di vista l'altro, il bene possibile e attuale dell'altro, riducendolo alla somma dei suoi difetti e dei suoi limiti, dimenticando che Dio non mi chiede di cambiare gli altri, semmai di amarli. Noi in fondo maturiamo se e nella misura in cui ci sentiamo amati. Ed ecco la frase allora, lasciate che ambedue crescano insieme ci ricorda che siamo chiamati ad imparare a vivere in mezzo alla zizzania, a santificarci dentro questo mondo e queste situazioni concrete. La mescolanza tra grano e zizzania non ci deve stupire, la troveremo ovunque, a partire dal nostro cuore, e quindi nella famiglia, nella comunità, nella chiesa intera. Occhio a non immaginare un'idilliaca perfezione che si avrà solo in paradiso. Non esiste la persona ideale, la famiglia ideale, la comunità ideale, ma esistono quelle reali, da amare, con i loro pregi e difetti. In fondo potremmo dire che la zizzania è proprio il luogo dell'esercizio della misericordia. Misericordia sperimentata da parte di Dio, misericordia da esercitare su se stessi e verso gli altri. Il commento della parabola poi evidenzia un aspetto complementare, cioè il fatto che Dio effettivamente alla fine opererà la separazione, eliminerà definitivamente il male, giudicherà anche ciascuno, certo, perché Dio ci prende sul serio e prende sul serio la nostra responsabilità, ma lo farà Lui alla fine, non spetta a noi adesso. Alla luce di tutto ciò che il Signore ci aiuti a vivere con sapienza e pazienza, tendendo umilmente alla perfezione nell'amore ma senza pretenderla, sapendo che Dio è all'opera gradualmente in ciascuno di noi. Che il buon Dio vi benedica a tutti. Pace e bene.